Amici, oggi abbiamo una challenge davvero divertente. Cos'è sto coso? È quello che dobbiamo capire. Scopri cos'è cos è challenge. challenge! Volete partecipare anche voi? Guardate il video con i vostri amici e cercate di indovinare a cosa serve. E non barate andando alla fine del video. Vi tengo d'occhio. Allora, chi va per prima? Io, io! E sarò anche l'ultima perché questo, amici, è chiaramente un pettine! E tu l'hai chiaramente impigliato. Qualcuno me lo tira via, per favore. Ma certo! Sei sicuro? Sì? Corri e vedrai. Aio! Ok, non è una palla da football futuristica. Certo che no, perché questo coso è un semplice, stupidissimo porto oggetto! Aspetta, non usare proprio quello costa un sacco. Sì, un libro Ci sono Se stringo gli occhi vedo delle parole E se fosse... Vivo! Amico, riesci, riesci a sentirti? Puoi dirci da dove vieni? Si può sapere perché parlavate a un temperino? Boh. Ah! Vi è piaciuto questo video? Cliccate qui per vederne un altro E qui per attivare le notifiche e questo a cosa serve?